Ciao a tutti, sono Macheda. Il mio viaggio su Wengo è cominciato nel 2016. Sono un'astrologa e cartomante. Ho ereditato questi doni in linea genetica femminile da mia mamma che li ha ereditati a sua volta dalla sua mamma. Il mio grande amore l'astrologia karmica attraverso l'astrologia karmica riesco ad indagare profondamente l'anima delle persone che si rivolgono a me e penso e spero di dare a loro un aiuto veramente molto valido per interpretare i fatti della loro vita, le situazioni nodali della loro vita, ma soprattutto per aiutare le persone a comprendere e trasformare queste situazioni nodali. Oltre alla mia professionalità, amo trasmettere buon umore e da quando ho cominciato questo lavoro che ritengo essere più che altro una passione, una missione, oltre alla mia serietà cerco di trasmettere allegria e la capacità di sdrammatizzare anche le situazioni più difficili. Vi aspetto un abbraccio e un bacio, Macheda.